Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso, oggi vediamo come rimettere in sesto questa barra falciante della BCS, ce l'ho da 5 anni circa, non gli ho mai fatto grossi lavori, pulizia, carburatore e quant'altro, E in più si è incollata la frizione conica, quindi non entrano alle marce oppure entrano ma grattano, quindi oggi la smontiamo pezzo pezzo e vediamo cosa riusciamo a fare. Questa barra falciante dovrebbe essere a 6.20 la serie 600 di BCS e ho un motore Acme io gli ho messo il 290 se non erro perché avevo fuso il motore qualche anno fa perché non avevo controllato con cura il livello dell'olio quindi colpa mia ha circa 40 anni, degli anni 80 ha tra i 35 e i 40 anni grossi difetti non ne ha il problema principale è quello dell'innesto della barra falciante che però l'anno scorso ho modificato definitivamente ma prima di parlarvene eh, preferisco utilizzarla ancora un po' vedere come va questa modifica secondo me va bene perché l'anno scorso l'ho usata per un di mesi. Se vedo che le prossime due tre falciate va bene, poi ve ne parlo, vi faccio vedere il video. Il problema di oggi c'è la frizione che si è incollata. Purtroppo è un problema di questa frizione conica. Adesso devo smontare il motore, arrivare alla frizione vedere se riesco a eh, sbloccarla al banco altrimenti è un problema è un problema perché non mi posso muovere non posso andare eh, in officina l'anno scorso l'ho sbloccata ma sono andato in officina con una pressa molto grande poi l'ho dovuta rimontare perché il problema poi è rimontarla perché ha una molla molto in tensione all'interno e io non ho abbastanza morsa per poterla richiudere non ho neanche l'attrezzatura quindi la devo sbloccare senza eh, svitarla vediamo cosa riusciamo a fare questa è dotata di rubinetto, a differenza del motocoltivatore grillo, anche qui guardate che getto che ha, è veramente irrisorio, quindi farò la stessa operazione che ho fatto col, col grillo, solo che questo serbatoio sicuramente dentro è molto molto arrugginito, lo vedete anche da fuori come è messo, ci sarebbe da fare tutta un'operazione di disincrostamento, quello che adesso non ho come sempre nel tempo e nell'attrezzatura, quindi andiamo avanti così. Ho aperto anche il carburatore, così lo svuoto. Ho tolto i primi tre bulloncini, tolgo l'ultimo, sono solo quattro, quattro perché in realtà ne manca uno in fondo, non sarebbero cinque. Adesso piano piano lo sfilo. Eccolo qua, tutta la sua bellezza. Adesso vi mostro come lavora la frizione. La frizione conica si trova ancora, pensate, a distanza di quasi 40 anni, perché lo montano anche altri propulsori, e costa circa 120-150 euro. Adesso vediamo se riesco a salvarla, se no faremo anche questa spesa. Il funzionamento della frizione è semplice, vedete questa forchetta che si muove? Questa agisce su questo cuscinetto e spinge la frizione all'interno ok come sempre non guardate il casino perché qui continuo a progettare modificare, aggiustare quindi eh, la confusione regna sovrana per togliere la frizione c'è una brugola da 6 io vi consiglio di usare un attrezzo elettrico percussione quello che avete a mano fatichereste un bel po' ecco. vediamo un po' i danni che hanno fatto Purtroppo mi ha consumato un po' l'albero conico, quindi la frizione, vedete, si è consumata, ha perso il suo perno laterale e si è mangiato un po'. Eh, pazienza dai, andiamo avanti finché possiamo e poi cambiamo tutto. Ora vediamo come sbloccarla. L'operazione è stata più semplice del previsto mettendola in mossa col suo cuscinetto. Se giro un po' ho sentito proprio lo scatto, ecco qua metto la luce così lo vedete meglio, guardate, vedete che si è già mosso, ok, basta poco. L'altra volta il lavoro che ho fatto è stato quello di smontarlo, però attenzione se lo fate perché dentro c'è una molla che, perché poi non riuscite a inserire questa parte se non avete una pressa che ve lo preme da una parte all'altra, e in morsa, eh, almeno con questa non ci arrivavo l'altra volta vi dicevo, ho pulito i due ferodi li ho grattati, li ho puliti con la benzina, li ho sgrassati sono andato avanti un bel po' solo che il problema è, poi ve lo faccio vedere rimanendo il, la frizione sempre mollata con le due facce sempre a contatto ora che questa è un po' consumata alla fine tende a incollarsi a questo punto ho ricostruito la spinetta perché si era consumata bene, siamo in fase di rimontaggio ok, già che ci sono Faccio il cambio dell'olio, la posizione più comoda di questa è impossibile da avere, quindi una volta all'anno questo va fatto e dopo mi sa che è ora di dare una bella pulita al motore, adesso che è smontato, e ha lavorato, sì sì, ha lavorato proprio, anche qui metterò un 1540 eh, come per tutti questi motori vecchi basta tirarlo poco uso del semplice 15,40 e il livello va fatto quando comincia a fuoriuscire dall'imbocco sbagliato, non ho controllato prima ma ci andrà circa un chilo di olio un chilo e mezzo dire tanto, eh. però prendetelo con le pinze dovevo controllare prima, e non l'ho fatto il livello è esattamente qua proprio sull'imboccatura del filetto quindi è giusto pulisco adesso il filtro dell'aria che è a bagno d'olio guardate Vedete? questo adesso lo metto a bagno in, con la benzina, col il diluente nitro, quello che mi trovo e poi lo, lo soffio mentre qua dentro c'è un residuo di olio che dovremmo svuotare lo svuotiamo ah c'è niente da svuotare ormai è diventato catrame Guardate. ma è giusto che sia così eh? le impurità devono fermarsi al fondo adesso metto anche questo a bagno con la benzina ok allora ho smontato ho smontato il carburatore la paratia che copre le valvole adesso smonto tutto pulisco il galleggiante pulisco le due farfalle lato aspirazione e lato carburazione do una pulita esternamente e rimonto il tutto. Adesso vi faccio vedere il filtro benzina. Guarda come ho turato. Ok, ho dato una pulita, è tornato nuovo. pulito anche il carburatore, dentro, fuori, ho soffiato tutto quello che c'era da soffiare. Ho smontato questo perché non mi funzionava, ma probabilmente è un discorso di tensione della molla. Questo è il meccanismo che serve per mettere a massa la bobina e far spegnere poi il motore, non funziona bene, quindi adesso lo lascio così perché il tempo è quello che è, cioè ho già l'erba alta, alla prima occasione smonto tutto, tiro fuori due fili e metto un interruttore sulle stegole, come ho fatto sul, sul grillo, che mi sono trovato bene, questo è il rubinetto che c'è all'uscita del, del serbatoio, adesso lo smonto, è molto incrostato dentro, l'ho visto dall'uscita, se dovete fare questi lavori mettete i guanti, eh. non fate come me, Ecco, sì, ci sono un po' di incrostazioni, che adesso tolgo col cacciavite, dentro, cercando di non rovinare la guarnizione. Questo cacciavite che ho modificato per pulire il serbatoio del grillino, ovviamente, vedete, lo tengo, mi arriva fino dall'altra parte, fino al foro interno, ok, una soffiata tenendo la guarnizione adesso possiamo rimontare tenendo la stessa posizione il uno step diamo una pulita alla candela e alla pipetta e abbiamo finito si è chiuso questa è la candela come vedete ha lavorato male ci sono dei residui carboniosi ora al banco si lavora bene una bella grattata anche ai lati questa l'avevo cambiata l'anno scorso quindi adesso vediamo l'elettro ma è ancora buono come, come distanza e come quantità di elettrodo, se avete la spazzola rotante in ferro è pure meglio, bene meglio, si, sì, c'è ancora un buon elettrodo centrale, vedete che è ancora bello e quindi teniamo questo. nella una pipetta, un po' di disossidante. Adesso qua dobbiamo fare il livello per il filtro dell'aria, il livello dell'olio ovviamente. Se vedete c'è una membrana all'interno con i raggi. Mettiamo il livello dell'olio esattamente all'altezza di quella membrana. Siccome ce ne va veramente poco, ho letto di gente che metteva l'olio esausto, ma onestamente pochi grammi mettiamo l'olio buono, quello che avete più economico va benissimo, mettiamo la sua bella retina, chiudiamo e posizioniamo. Anche questa è andata ho rimontato tutto, ne ho approfittato per fare una buona manutenzione vi ho fatto vedere un po' come funziona eh, la frizione conica adesso faccio un giro e ne approfitto per testare ancora l'aggancio lì sulla lama e vedo se va bene, poi vi faccio vedere il video per chi fosse interessato ah, prima di salutarvi volevo dirvi, mancano ancora due punti di ingrassaggio sotto quella copertura blu l'avevo fatto già l'anno scorso, quindi quest'anno non l'ho rifatto sono semplicemente due punti, si toglie la copertura con una pistola ingrassatrice si dà un po' di, di grasso per, per cuscinare e via, si lavora bene bene ho finito di usarlo, due parole sul lavoro che ho fatto allora la frizione secondo me bisogna smontarla perché c'è qualcosa dentro ancora da regolare proprio dentro il corpo frizione quindi devo aspettare che il mio amico dell'officina riapra e che io ci possa andare, la riapriamo del tutto insomma perché cosa succede adesso? con la barra falciante inserita, la marcia, la prima marcia inserita se, se premo la frizione, lei stacca quindi da quel punto di vista il problema lo risolvo il problema è che se la barra falciante è scollegata, ma c'è solo la prima marcia inserita, anche se premo lei continua ad andare avanti, si lavora lo stesso per carità, però è una sicurezza che manca, se c'è qualcuno, se qualcuno all'ascolto più esperto di me e mi vuole dare un consiglio, lo accetto molto volentieri quindi adesso la userò così, come il governo allenta un attimino le maglie sulla restrizione di spostamento andrò dal mio amico e lo metterò a posto per il resto sono molto contento, soprattutto tutto sono contento per questa modifica qui che vi dicevo all'inizio del video ho lavorato per altri due pomeriggi dopo che ho fatto la frizione regge molto bene, non ho segni di cedimento quindi comincio a montare il video, non è una grossa qualità il video ve lo dico subito dell'anno scorso, però magari a qualcuno può servire e così ho tolto qualunque problema riguardante questo attacco perché si continuava a rompere, sia quelli in rilsam che quelli in alluminio bene, è tutto, spero che questo video vi sia stato utile il lavoro sulla frizione può essere fatto anche sui motocoltivatori che hanno la stessa frizione, quindi è utile per quello questo video. Se vi è piaciuto volete mettere un pollice in su, vi ringrazio. Se vi volete iscrivere al canale poi attivate la campanella perché sennò non vi arrivano le notifiche dei nuovi video. Se riesco adesso nel periodo estivo a fare due video a settimana, qualcosa in più metto sul canale, se no pazienza, andremo avanti con uno ogni giovedì alle 18. Vi ringrazio per essere stati con me e vi auguro una buona giornata.